tutti salve a tutte e tutti vediamo un po innanzitutto il video di oggi la mia live dopo dopo tanto tempo creiamo pace tra ucraina e russia spirano purtroppo dei venti di guerra Ecco qua che io metto i dati. Spirano dei venti di, dei venti di guerra. Un momento. Mi devo lasciare. Ma vediamo ce la siamo quasi quasi fatta. ecco qua ancora non ho ancora non ho nessuno no. in chat e vi dicevo prima che chiamasse il telefono vediamo di pubblicizzare prima che suonasse il telefono io dovessi andare vediamo un po vediamo un po di parlare di questa grave situazione che sta accadendo tra russia e ucrania Allora, prima mi sono scordato di dire nel nome del padre e del figlio e dello Spirito Santus. Amen. Io vi benedico, care figliole, cari figlioli, ucraniani e russi, avete entrambi il diritto di vivere in questo mondo, ma se siete dei credenti, non fate la guerra altrimenti tutti voi sarete dei perdenti. Dalla guerra non viene nulla di nuovo, di buono di nuovo, e dalla guerra tutti risultano perdenti e non vincenti. Quindi io vi esorto, cari amici e cari amiche, a... a fare la pace. A non ostigarvi. Chiaramente Ecco. Creiamo pace tra Ucraina e Russia. Cresci con noi su YouTube live. Perché si può crescere solo in pace. La pace è ciò che ti fa crescere. La pace e ciò che è veramente è il futuro dell'umanità e non e non la guerra capito la guerra non è una soluzione a nulla adesso hello to my four friend that follow me grazie ai miei quattro amici che mi ascoltano in a future in a day more or less you can find Subtitles on this live eh, fra un giorno circa potrete trovare i sottotitoli di questa live. E quindi, come dire, veramente bisogna fare di tutto per aiutare questi due popoli fratelli a trovare la pace di cui hanno bisogno per andare d'accordo. Per non affogarsi nelle ostilità e poi io mi domando come mai come mai Putin ha detto che faceva solo manovre militari quando era sotto gli occhi di tutti che invece non stava facendo nessuna manovra militare d'altra parte questo è un sordido conflitto tra Russia e Ucraina perché già a quasi dieci anni e dal 14 da, da 7 o da 8 anni che più o meno 10 anni dal 2010 che ci sono problemi se non anche prima perché non hanno mai accettato la dissoluzione dell'unione sovietica in quanto non ente ideologico ma in quanto ente geopolitico non ci scordiamo che russia si approvvigionava e si continua ad approvvigionare di risorse materie prime ed energetiche nelle ex repubbliche sovietiche e nei paesi satelliti che adesso ha eh, trasformato nella comunità di stati indipendenti eh, sono rimasti molto male quando polonia è voluto entrare nella nato a me un insegnante di scuola guida mi ha detto ci siamo dovuti sopportare la presenza dei russi Durante tutta l'occupazione, che hanno considerato un'occupazione, perché di fatti le elezioni sono state una finta che ha fatto Stalin, non ci sono mai state libere elezioni in Polonia e eh, ci hanno imposto il russo pure come primo idioma. Quindi i russi eh, si sono fatti odiare in tutti i paesi dell'est, anche nei Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania. Eh, in Ucraina, anche eh, gli stermini per, per eh, morti di fame che a cui ha condannato Stalin milioni di persone dicono 8 milioni di persone in Ucraina. E anche Georgia è stata molto sottomessa, patria del dittatore sovietico. Georgia lui trattava sempre di nascondere il suo accento quindi eh, l'Ucraina appena eh, si è dissolta l'unione sovietica è voluta essere indipendente c'è riuscita per un breve periodo e poi putin ha saputo astutamente mettere alla presidenza un filo russo perché non tutti gli ucraini o ucraniani sono uh, indipendentisti molti sono anche a favore cioè, di un'unione un con di un ritorno con uh, Russia. Infatti, è per quello che c'è un grave conflitto anche interno, comunque limitato alle zone guarda caso produttive del Donbass. Ma la retorica di Putin è un po' come la retorica dei nordamericani che dicono: sì, vabbè, noi abbiamo conquistato le terre agli indiani. Gli abbiamo eh, ridotto in numero, ma i nativi del Nord America non erano nativi di qua perché 40.000-60.000 anni fa erano tutte popolazioni asiatiche che sono ridiscese attraverso lo stretto di Bering, attraverso l'Alaska e hanno abitato Canada, Stati Uniti, Messico, arrivando fino alla Patagonia. Quindi l'argomentazione dei nordamericani è non abbiamo occupato terra nessuno perché le abbiamo occupate come i nativi le hanno occupate a loro volta la stessa argomentazione che ha, hanno avuto gli australiani cioè gli aborigeni non erano di qua erano eh, della polinesia della micronesia di isole remote che sono venuti qua e quindi così come loro hanno occupato queste terre disabitate e noi siamo arrivati, beh vabbè, c'erano loro, ma loro neanche erano di qua e così hanno iniziato eh, a decimarli. Sono argomentazioni discriminatorie. E sono argomentazioni che veramente non hanno nulla di razionale perché sarebbe come se io mi sapessi di ascendenza etrusca e direi io e la mia famiglia adesso andiamo a vivere a cerveteri e ad ardea e tutta la gente deve sgombrare tutti gli edifici devono essere demoliti quelli che vogliamo noi perché perché noi siamo i veri discendenti degli etruschi e tutti gli altri sono degli impostori cioè, dopo 2000 anni, tu dici: Io sono il vero etrusco. E, e, e voi, tu no, tu te ne devi andare. Allora, Putin gli di: Prima ha iniziato a dire che sono popoli fratelli perché, dalla grande Rusk del nord, sono tutti nati nel nord, e poi inizia a dire che si deve fondere Ucrania con Russia perché ucrania è una creatura di Lenin o di Stalin, credo di Lenin volete la destra la deienizzazione? Bene, adesso ve la do io, ci riuniamo insieme, mi fa anche ricordare perché non è lunico, l'unico tentativo di Putin, eh, anche di Stalin, loro hanno il sogno il pallino. Del pan slavismo cioè del grande paese di tutti gli slavi mi fa ricordare che stalin anche annetteva i paesi dell'est perché voleva che tutti i paesi dell'est slavi fossero alleati dei russi e mi fa anche ricordare il pan germanissimo di adolf hitler che lui sognava con una pan germanissimo cioè l'unione di tutti i popoli germanici Infatti, all'inizio ha iniziato a annettersi territori senza sparare un solo colpo che appartenevano a paesi slavi, per esempio Cecoslovacchia, cioè Romania, Ungheria. C'erano dei territori che vivevano da secoli tedeschi. E così lui li riannesse e poi conquistò i paesi di passo. Oppure questi paesi si allearono con lui perché non volevano entrare in guerra con il terzo reich che sembrava portarsi il mondo davanti e poi finì come finì. E quindi eh, si annese l'Austria con l'Anschluss, l'annessione. O forse si chiama Anschluss perché il giorno di Pasqua, non so. Qualcuno di voi se lo sa perché si chiama Anschluss, lo scriva nei commenti o lo scriva in chat. E quindi la mossa di putin mi fa ricordare l'ultranazionalismo tanto di stalin come di hitler il nazionalismo è quando si considera che bisogna difendere la propria nazione cioè il, dove, il, il luogo dove si è nati il luogo dove si è nati dagli altri quindi attaccare gli altri perché si è sta si sta sotto assedio soprattutto se c'è un premier paranoico. Invece il patriottismo è difendere la propria patria, il luogo dei propri genitori e quindi non aggredire gli altri in prima istanza. Uno può sentirsi patriottico anche se discende da altri paesi ed è nato in un altro, perché magari i propri genitori sono nati lì, ma lui, soprattutto nel Nuovo Mondo, chissà da dove viene quali sono le sue origini invece il nazionalismo di solito è più reattivo ma fanatici comunque ce ne sono ovunque e allora ci troviamo di fronte a questa situazione che nessuno voleva intervenire perché si considerava che putin sarebbe stato ragionevole ma uno che è stato al governo più di 26 anni 30 anni e Che è stato come molti del suo gabinetto agente del KGB, tanto ragionevole non lo sa essere. Tanto ragionevole basti pensare che ha inventato una formula. Prima non so se nell'Unione Sovietica il primo ministro non c'era o non era importante. Adesso, quando da quando c'è lui che l'ha nominato Boris Yeltsin, a lui. In pratica si alterna con Mediev. La formula è sempre la stessa. Alla presidenza e come primo ministro. Mediev Putin, Putin Mediev, Mediev Putin, Putin Mediev, Mediev Putin, Putin Mediev. Ecco, ripetetelo come un mantra. Eh, nel corso di, di 26-30 anni, poi Putin ha detto che vorrà rimanere come premier a vita lo dovranno togliere già per mandarlo a un geriatrico o a un cimitero, però, eh, da quando c'è lui in pratica, è lui che conta, media, non conta niente, cioè anche se fosse eh, medieve presidente, però la, le notizie sono riguardo il modo di agire di Putin non riguardo. Mediever. Putin è quello che sta dietro il potere anche quando momentaneamente ce l'ha, anche quando momentaneamente ce l'ha Mediev, perché Mediev è uno zero alla sinistra, e Putin è l'infinito il 0 verso l'infinito positivo, mediev è il zero verso l'infinito negativo. Cioè in pratica, Mediev è l'uomo d'azione del Putin intellettuale, o meglio dire, Mediev è un soprammobile dello studio di Putin. Come mai ci troviamo in queste condizioni? Perché ogni volta che Putin ha attaccato eh, la Georgia, la Moldavia, per esempio, non tutti sanno di Transnistria in Italia è uno stato che si è fondato perché la Repubblica Moldava è voluta eh, compiere una secessione da quello che era il moribondo, putrido corpo morente dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, dell Unione Sovietica perché non esiste più, come l'Ucraina, e eh, si dice che il Cremlino ha finanziato i separatisti. In pratica è rimasto uno stato che è una frangia sono morti 3 milioni di persone un milione e mezzo di persone per parte ma questo stato che è una frangia è rimasto come ai tempi dell'unione sovietica e e sembra di stare in corea del nord soltanto che c'è molta più opulenza ci sarebbe una corruzione pazzesca già che ci stiamo putin parla della corruzione in russia in tutti i paesi slavi è un po come il sud italia ma in russia forse c'è la stessa o più corruzione dell'Ucraina. allora che ti fai una guerra perché c'è corruzione in Ucraina? cioè sono dei, dei, dei precetti morali che hanno utilizzato anche i presidenti del nord america in nord america io qua sto dicendo delle cose scomode per youtube ma eh, spero che passi di largo insomma in Nord America c'è stata la segregazione razziale sino al 73, 74, 76. Eh, John Fitzgerald Kennedy in Alabama ha fatto scortare dalla polizia militare da migliaia di agenti due giovani che pretendevano entrare nell'università dell'Alabama e il governatore dell'Alabama si oppose. Finì per poco finì che, che, che scoppiava uno scontrafuoco perché il governatore dell'alabama istrionicamente stava dentro l'università con la sua guardia federale e gli agenti invece cioè la guardia statale la guardia statale e la guardia federale mandata e la polizia militare mandata dal presidente degli stati uniti stavano fuori per poco si scontravano infatti trasse una grande lezione, john figger kennedy e tutti gli altri presidenti che dovevano federalizzare tutte le forze eh, poliziesche militari eh, degli stati perché non obbedissero strettamente al governatore altrimenti ti viene un secessionista e fa guerra agli stati uniti allora eh, dicevo perché sono passato a ah, ecco. La, la stessa cosa eh, la stessa segregazione c'è in russia adesso cioè caterina la grande la, la zarina caterina la grande nel 1800 per ampliare il suo impero sterminò interi villaggi e intere popolazioni caucasiche ma voi di questo non lo sapete sapete che nel 1800 il generale caster massacrò indiani e Nativi americani in nord america ma non sapete i massacri che hanno fatto gli zar prima e poi anche i sovietici eh, perché in pratica lenin fu il nuovo il nuovo zar di persone caucasiche cosacchi e altri quindi quindi se, se se gli zar governavano col pugno di ferro i sovietici governarono con la strategia della tensione del terrore chiunque poteva andare a finire in un gulag chiunque poteva essere fucilato per tradizione alla patria e sedicente mentalità borghese chiunque poteva essere tacciato di essere un borghese capito anche eh, la gerarchia sovietica la moglie di molotov andò in un gulag per mentalità borghese e quindi era un regime del terrore, come giustificare tutto questo? Beh, veramente, io non ho un'idea, non ho un'idea di come si possa giustificare tutte queste atrocità, però una cosa è certa l'unione sovietica non è stato un regime pacifico e che faceva il nostro amico che era giovane ci avrà avuto 30 anni 35 35 come promettente ufficiale di carriera nella germania dell'est a berlino est che faceva putin da quelle parti ecco qualcosa che non dirà mai qualcosa visto che non ho nessuno in chat eh, ecco, qualcosa che non dirà mai, capito? Qualcosa che, che non dirà mai, e invece noi sappiamo: vediamo, cambio il fondo. No, questo. Noi sappiamo che, che quello che faceva che cos'era e eh? interrogare interrogare stava nel KGB era giovane ufficiale di carriera, ma del KGB non dei carmelitani scalzi, eh, capito? Quindi eh, voglio dire. Da una parte mi segnava che avevo uno spettatore d'un'altra due. Quindi sta l'Occidente adesso a fare qualcosa. Ma che possiamo fare? Putin dice che la NATO ha circondato di basi tutta la Russia nei paesi dell'Est. Ma è anche vero che Putin ha iniziato a fare problemi da quando sta al governo della Russia. Ve l'ho detto appunto, tutte le intervenzioni che ha fatto, per esempio, ha massacrato persone in Cecenia, ha massacrato persone in tante altre parti del mondo, e poi finanzia governi che cadrebbero perché fallimentari, come quello di Hugo Chavez, di Correa di Maduro e anche dei Kirchner. Li finanzia assieme a Cina perché fanno comodo. Poi non so se Cina adesso sta andando contro gli interessi di Putin o giocano a fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, perché Cina comunque diplomaticamente ha preso le distanze da Putin. E questo non significa che se Putin riesce trionfante poi non gli si avvicini di nuovo. E questo non significa che magari non aiuti l'Occidente con gli imbarchi se Putin risulta perdente. Quindi i cinesi fanno come, come il santo padre, o Francia, o Spagna, purché semagna e non si compromettono e non si compromettono, eh, cioè non comprano nulla, loro aspettano le ribasse, gli sconti. Quello che succederà, succederà. Se non deve succedere nulla, non succede nulla. E... Come dire, quindi, in questo modo, in questo modo sta andando avanti il mondo cioè da settimane c'è questo conflitto io volevo farne un video prima ma avevo da fare poi ieri nel mio secondo canale ho caricato una live che fece due giorni dopo il mio compleanno il 28 gennaio 2022 che ho già compiuto 53 anni il 26 gennaio fatemi gli auguri sotto questo video mi raccomando se avete qualche opinione da esprimere riguardo come creare pace tra Ucraina e russia commentatelo in chat oppure sotto questo video quando sarà finito e se vorreste sostenere questa iniziativa di proporre idee per la pace fra russia e ucrania allora date un eh, mi piace sotto questo questa live o, eh, il video quando sarà disponibile oppure abbonatevi al mio canale per supportare proprio l'intero canale. Allora, eh, adesso siamo in 4 almeno qua mi dice che siamo in 4. La piattaforma. Poi vado a vedere e siamo in 2. Perché siamo perché siamo in 4. A ah, ecco, hello to everybody, perché c'è uno eh, ci sono due persone che non sono della piattaforma rossa ma che sono eh, di altre piattaforme adesso siamo a due perché uno è della piattaforma viola e una della piattaforma rossa ecco perché diminuivano e aumentavano mi seguivano da lì mi seguivano hai capito e quindi ci saranno persone che sanno parlare in italiano anche in russia perché se dalla piattaforma russa eh, mi seguivano eh, vuol dire vuol dire che ci sono o sono degli italiani in russia o anche in Ucraina eh, oppure cercano eh, o sono de, dei russi e degli ucraini che parlano in italiano oppure cercano di sapere quello che sto dicendo magari magari è qualche gente chi lo sa e qualche gente è qual qualcuno che sta facendo che sta facendo intelligenza chi lo sa eh, però appunto io durante tutta la, la, la mia live ho detto ho detto che bisogna fare pace tra Ucraina e russia capito e quindi eh, mi fa piacere che mi seguano anche le persone eh, che possono essere coinvolte in tutte queste operazioni che le cessino al più presto che le cessino al più presto e che quindi e quindi facciano la pace perché la pace è indispensabile se no non si può crescere insieme su youtube e io voglio che ehm, che tutti quanti noi possiamo possiamo crescere eh, su youtube ma anche nella vita nella vita come in questa live e benedico le quattro visualizzazioni che ho adesso e quindi eh, come dire peccato che non stanno tutte nella stessa piattaforma ma appunto vedo che ogni tanto qualcuno entra anche buzzica un po per la piattaforma viola mi fa piacere poi ce n'ho adesso due nella piattaforma rossa e in VK eh, no, ah però c'è uno nella F azzurra che se n'è andato, cioè entra, entrano, escono le persone, per quello C'ho 4, 5, 4, 3 ne, nell'occhio qua. Tanto sapete che programma sto utilizzando, anziché sito web, eh, con la mia vecchia Logitech del eh, 1999, forse di anni precedenti. Infatti si vede la risoluzione. Eh, che qualcuno ha detto in, nella, nella f nel, nel social network f che è simile alla foto a un cartello una cosa del genere allora bisogna dire bisogna dire capito quanto mi manca serafino massoni lo dovrò ritornare a vedere credo che continui a fare video e eh, hai capito eh Dirlo, no? Eh, bisogna dirlo. Hai capito? Sembrava che parlava come Sandro Pertini. E bisogna ribadire che la pace è l'unica cosa che ci fa vincere tutti. La guerra ci fa perdere tutti. Commentate, o voi, o quattro persone che mi seguite da VK, piattaforma viola e piattaforma rossa, perché non, non entrate in chat, a ah, forse perché. Perché da, da VK non si può chattare a meno che non entrino nella piattaforma rossa, logicamente. Ma credo che da quelle parti va di poco, che c'è YouTube che va molto. E allora, come dire, ho fatto questa sparata che ho fatto questa live. De, adesso siamo arrivati a fare mezz'ora anzi più di mezz'ora 35 minuti quasi così perché mi scappava di fare la live da tanto tempo che non caricavo un video e in pratica in pratica l'ho fatto senza previo avviso ho lanciato proprio al momento al momento ho lanciato i messaggi che andavo in live nelle reti sociali però ecco eh, quanti mi seguiranno nella f azzurra che vengano a vedermi eh, adesso nessuno nel mio canale comunque ecco io cerco di avere cerco di avere nella piattaforma viola almeno tre spettatori in simultanea quindi chiunque mi stia guardando dalla piattaforma viola che faccia venire uno spettatore in più o due perché aggiungi un posto a tavola avrai un amico in più che c'è posto anche per te che c'è posta anche per te alzati e valla a cercare intanto l'altro mangia tutto ma vabbè a parte queste corbellerie su via io volevo proprio dire a quelle persone che mi stanno seguendo che dopo troveranno i sottotitoli quando questa live rimarrà come video dopo due giorni dopo un giorno io credo dopo due giorni perché se no, molte volte devo farlo alla mezzanotte e allora eh, dopo uno o due giorni ci saranno i sottotitoli in 130 idiomi ma per intanto quelli che riescono a comprendermi commentino questo video apportino le loro idee e dicano come secondo loro eh, debbono eh, svolgersi le trattative di pace mi auguro che ci sarà pace secondo voi ci sarà pace alla fine putin si ritirerà che farà cosa fare in caso non si ritiri perché il problema è che lui può rivendicare anche diciamo eh, la sovranità sulla polonia che faceva parte de dei paesi dell'est dell'unione sovietica e anche paesi satelliti quindi alla fine putin avanza e si avvicina altro che la cina si avvicina putin si avvicina che fa sed un botto eh, di nuovo come nel eh, 41 o nel 39 eh, anche stalin invase la polonia e la divise con hitler eh, in, in pratica erano alleati avevano un trattato di non belligeranza che in pratica era un vero trattato eh, militare e si spartirono la polonia tra hitler e stalin ecco se adesso lui invadesse la polonia dicendo che deve metterci un presidente filo russo che deve uscire dalla nato e tutte queste cose qua come vuole fare di nuovo con l'Ucraina o ucraina che cosa farà occidente cioè se, se non lo fermiamo putin sul guado una volta che passa il fiume sarà più difficile fermarlo capito lo dovremmo fermare proprio nel guardare il fiume perché dall'altra parte si, si potrebbe difendere molto bene di qua di qua dal fiume ormai è tardi già invaso, Invece, invece mezzo al fiume lo sorprendi e molto più vulnerabile. Adesso il fiume lo sta guardando nel Donbass, però potrebbe fare un salto in Ucraina e poi oltretutto la circondata con più di 100.000 180.000 soldati, truppe, eccetera, che è una grande mobilitazione, forse più grande della mobilitazione iniziale che hanno fatto quando Hitler li attaccò. E allora che succede? Che una volta che occupano Ucraina e che ci tagliano il gas per completo e poi possono avanzare nelle Repubbliche Baltiche di Lettonia, Estonia, Lituania. Poi possono eh, prendere Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Polonia, questa è geopolitica, cioè lui si la geopolitica consiste in due cose: innanzitutto avere dei paesi alleati o satelliti intorno per ridurre. Eh, lo spazio di manovre del nemico e secondo avere dei paesi dai quali estrarre le materie prime ma questa è geopolitica non del vent ventunesimo secolo e geopolitica dell'epoca di napoleone Bonaparte, di gengis khan di sanse che lui paventava appunto conquistare intorno delle terre o avere dei regni alleati in questo modo era più difficile per il nemico avanzare verso il cuore dell'impero se invece tu non hai delle zone cuscinetto puoi essere aggredito da un momento all'altro e questo è il timore di putin e per quello che è esistita l'unione sovietica prima di tutto per sfruttare le materie prime e la forza lavoro degli altri paesi col pretesto che portavano alla libertà del socialismo e secondo e secondo che eh, che così avevano una protezione contro l'occidente capitalista che, che poteva invaderli, distruggerli e tutto quanto il resto, insomma, che, che sappiamo che, che, erano, che erano menzogne, eh, insomma... Eh. però loro, loro ci credevano, ci credevano vivamente. E che dire, amici, che dire? che qua c'è un computer un po lento vedo che siete in tre mi fa piacere e il fatto è che nessuno di voi interviene Ve ne state zitti zitti ma che è successo ma che è successo che Che non vi fate sentire insomma non ho mai avuto una non ho mai avuto una una frequentazione in, in live così silenziosa veramente siete siete molto disciplinati complimenti mi ascoltate si vede che ho delle cose interessanti da dire ma ma non, non parlate siete siete moci mochi ma come mai ma come ma come possibile ascoltate. vediamo un po vediamo un po di mettere degli hashtag appropriati qua Vediamo un po', sono gli hashtag che ho messo su, su... ecco, selezioniamo, metto anche nella lista di riproduzione, così poi voi potrete andare a guardare il video nella lista di riproduzione e mettiamo i, i tag. Mettiamo i tag, mettiamo i tag, mettiamo i tag che qua c'è un'applicazione che non parte mai. E vabbè allora mi raccomando eh! forza e coraggio vediamo un po e mi pianta in asso questa applicazione che non parte mai A ah, mi dice eh, di di. Ma come è la prima volta che. Eh, mi dice, dice di. vabbè vediamo forse i tag ci vanno dopo intanto vedo che, che mi sto streamando nel, nel, nella rete sociale dell'uccellino dell'uccellino azzurro chip chip chip c'è uno spettatore in diretta lì che bello vediamo un po permettere permettere permettere un po di tag a questa live lo faccio in diretto tanto allora bisogna bisogna fermare bisogna fermare putin eh, dal fare cose che non deve Cosa succede in Ucraina? È bella domanda. Cosa succede in Ucraina? È un interrogativo, eh, un interrogativo pazzesco. Eh, speriamo che non succeda nulla, nulla di, di grave insomma alla fine però con ecco, le mire espansioniste di eh, putin eh, preoccupano preoccupano non poco preoccupano non poco le mire espansioniste di Putin, che ha in basso, a tutti gli effetti, l'Ucraina Perché è uno Stato sovrano, indipendente. Altrimenti, voglio dire, la sua posizione giustifica eh, diciamo, l'invasione dei territori palestinesi. Senza volerlo lui che ha sempre difeso i palestinesi adesso ne giustifica ne giustifica. Ne giustifica l'invasione dei territori palestinesi. Hai capito eh, Senza volerlo, magari l'invasione dei palestinesi qualcuno glielo va di raccontare insomma qualcuno qualcuno glielo, glielo va di raccontare Ma, ma è così stanno succedendo delle succedendo delle cose terribili ce ne dobbiamo rendere conto prima che sia troppo tardi vediamo un po di mettere altri Qua più. di insomma che sia per troppo tardi freniamo freniamo questa escalation e soprattutto questa sete di conquista di, di vladimir putin eh, che, che veramente non se ne può più non se ne può più di questa non se ne può più di questa di questa guerra Eh, forse sì caro amico ci sarà una una terza guerra mondiale vediamo ah ecco ecco qua ecco qua che ho qualcuno in chat ecco qua mazim Kirovukov. ciao mazim kirovukovo scrivo. Perdono, scusami se leggo male il tuo nome mazim Krivo Krivo Gov Maxim Krivo Gov. Hello, Maxim Krivo Gov. Thank you for following me. E allora diciamo che mettiamo. mettiamo ho quasi messo tutti i sottotitoli vediamo c'è sempre già se qualche parola di più che bisogna togliere eh, se no non se no uno no, non può mettere tutti tutti i tag Vediamo un po' che. Ecco qua, messi. Messo. salvato tutto e poi vediamo personalizzato eh, partecipanti chat dal vivo e eh, monetizzazione lo so scusate che Che può sembrare un po noiosa questa operazione qua ma su questo video gli annunci sono limitati o assenti perché include contenuti identificati come non adatti alla maggior parte degli inserzionisti rimane comunque completamente riproducibile sono e eh, idoneo ottenere entrate derivanti dagli abbonamenti ai youtube premium eh, perché evidentemente tocco temi sensibili e purtroppo questo succede sempre di più sempre di più su, su youtube succede sempre di più succede sempre di più ma vabbè sono temi sensibili eh, quindi rispettiamo rispettiamo la volontà di, di youtube di, di non trattare di non trattare certi temi e siamo arrivati ai eh, 55 eh, minuti allora allora come dire ci ha visitato una persona in chat creiamo pace tra Ucraina e russia cresci con noi su youtube live mi raccomando seguitemi dalle tante piattaforme dalle quali mi seguite perché so, sto usando l'applicazione restream forse per questa ragione che, diciamo youtube considera che ormai l'ho detto la piattaforma rossa considera che il mio video non è atto a essere monetizzato totalmente o forse no forse dovrò chiedere la revisione di questa di questa ardua sentenza però sono riuscito a mettere gli hashtag corretti e i tag corretti e poi vabbè potrei anche mettere guarda un po eh, e non ci ho pensato potrei anche mettere in modificare video eh, no, vediamo un po e eh, ho tolto la piattaforma dell'uccellino potrei mettere potrei mettere perché non lo faccio ma ah, no perché tolgo la descrizione poi già Già ci sono come, eh, come tag, insomma. Che strano, che non. Non risulta. lo rimetto di nuovo no infatti qua c'è qualcosa che non va e eh, eh, no è mannaggia. ecco dovrebbe andare qua magari dire anche mannaggia è qualche cosa c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va vediamo un po c'è qualcosa che non va eh. Ah, ecco perché l'avevo scritto... Avevo scritto, mannaggia... Cioè l'avevo scritto in un altro luogo sbagliato. Ecco perché... Vabbè, adesso in pratica eh, chiudiamo. Va. Allora, non so se avete capito bene il mio ragionamento. Eh, sono molto contento che mi aviate, abbiate, avete seguito. Benissimo, adesso si vede tutto come si deve vedere. Però chiaramente adesso io mi sono stancato, tanto c'è solo una persona che mi segue, mi dispiace perché pr proprio dalla piattaforma viola, chissà se è il nostro amico D'Ancol 83, non ho modo di saperlo, ossia un modo ce l'avrei, vediamo. Non so chi mi segue perché poi dal cellulare non si può non si può non si può vedere chi ti segue vediamo il mio canale ecco qua io mi sto guardando ma non vedo chi mi segue ma no, non vedo chi mi segue che poi dancol 83 ecco danco l'83 mi raccomando dia ai tuoi moderatori danco l'83 che mi hanno bannato dalla chat che io ti seguo ormai da quando stavi su youtube da quando hai iniziato su youtube e quindi voglio dire che ci pensino un attimino hanno commesso un errore capito hanno commesso un errore caro danco 83 ma io non so se seguirai se mi stai seguendo tu su diciamo eh, la piattaforma viola oppure no però Però ecco eh, ieri ho visto dei film di staglio e olio molto belli molto troppo forti voi non, non avete idea se la vita fosse così sarebbe bellissima però non è così ecco adesso si è giunto qualcosa qua, perdono qualcuno da la pia da vvk allora, da Friend, thank you for following me from VK. E io al più presto, se parli italiano mi capirai. Comunque, al più presto metterò sottotitoli. Ditemi cosa pensate del conflitto nel Donbass, del conflitto fra Russia e Ucraina. E niente a questo punto io vi voglio lasciare perché siete entrati in tre finalmente di nuovo a seguirmi ma ma io sono stanco ho fatto un'ora e tre minuti di live e quindi considerando l'ora le 16 ora di roma e considerando che la partecipazione in questa live per discutere di come creare la pace tra ucraina e russia è molto scarsa allora vi devo lasciare è stato un piacere fare questa live per me spero che lo sia per voi averla seguito e spero che sia un piacere per tutti quelli eh, che la guarderanno quando sarà come video guardarla a portare le loro idee qui sotto sostenere questo canale abbonandosi e condividere questa trasmissione e tutte le altre visitate il mio canale, guardate i miei vecchi, vecchi video e adesso vi devo lasciare perché perché ho finito gli argomenti, cioè ho parlato molto all'inizio, ho parlato da solo, adesso se intervengono persone e non mi fanno domande allora non ho non ho ragione di, di continuare a parlare perché ho già esposto tutti i temi prima quindi a tutti coloro che guardano la live da questo momento per favore eh, quando io la finirò andate a a guardare andate a cercare di guardarla dall'inizio io ho parlato molto, ho parlato più di, di 40 minuti sul tema, perché non è intervenuto nessuno in live, allora mi è toccato parlare, parlare, parlare da solo. Questa live voleva essere per conversare e discutere sul tema di come fermare le ostilità e di come fermare l'avanzata di Putin su tutto l'Est europeo, perché con le buone o con le cattive vuole prendere dominio dei paesi dell'Est. Che sono entrati di loro iniziativa nella NATO, proprio per sottrarsi all'influenza ex sovietica degli stati della comunità indipendenti, de, de, eh, la comunità di stati indipendenti CSI che l'ex Unione Sovietica. La Cina per il momento si mostra ambigua, cosa farà forse. Si mantiene neutra come le truppe prussiane durante la battaglia di Waterloo per poi passare dalle parti di chi sembrava il vincitore, gli inglesi, e quindi tradire Napoleone Bonaparte. Perché all'ultimo momento i prussiani intervennero freschi, freschi freschi nella battaglia di Waterloo contro i francesi. Non è che intervennero subito. Si mantennero lì, nella collina, e neutrali se vincevano i francesi intervenivano a favore dei francesi e questa è la realpolitik. e poi la geopolitica e l'equilibrio fra, le, fra le potenze e noi europei rischiamo di esserne la scacchiera e le pedine quindi un abbraccio saint jean anche in questa opportunità il reverendo saint jean ha fatto geopolitica allora nel nome del pater del figlius lo Spiritus Santus, ergo te absolvo cari figlioli, benedico i popoli dell'Ucraina e della Russia affinché trovino la pace e non si facciano la guerra. E mi raccomando, viviate tranquilli e sereni. Arrivederci! Vi saluta. Il vostro Sant'Enchan, Chan, come sempre sobrio. Arrivederci. Perché ieri ho visto però parlato in inglese nella lingua originale che è molto molto diverso. Staglio e olio. Uh, Stan Laurel and Oliver Hardy. Arrivederci. Poi naturalmente seguitemi in tutte le piattaforme e le reti sociali come avere del mio materiale ecco se siete venuti se arrivate arrivati fino a qua vorrete sapere vorreste sapere come trovarmi sul web semplice non importa che eh, motore di ricerca avete ma se utilizzate google chrome è meglio eh, eh, google search cercate san ten chan Senza hashtag separato o no, come leggete nella parte rossa qui sotto follow santen chan scrivete santen chan solamente senza follow, e vedrete video post, articoli, foto videoclip e quant'altro del grandissimo Santen Chan che poi non sarebbe altro che io stesso. Troverete più di 15.000 foto e video eh, in Instagram. Tanto già mi hanno limitato le monetizzazioni quindi posso nella piattaforma viola. Ci sono dei video, ci sarà questo eh, in Twitter, in Facebook. Eh, manco io so quante cose ho. Sprecher, San Cloud, Tumblr, eh, lì che bash eh, YouTube, LinkedIn e eh, mamma mia, poi altri tre perché in pratica sto trasmettendo in eh, anche Vimeo motion sto trasmettendo in, in una marea anzi qua si sono purtroppo si sono cancellati e le altre piattaforme perché mi sembra che devi essere eh, devi essere dell'emotion de sta trasmettendo ma in vimeo non vediamo di aggiungere tanto per saperlo non per permetterla adesso eh, Vimeo. mi sembra che no che no c'è cioè non olive eh, che non è palmolive Olive, ma Vimeo non appare. Non so che non ho li no, no, Live, non ho Live, no, no. Forse è una specie di restream. Dopo vado a cercare che cos'è. però dicevo, Ecco, adesso siete in due. Mi spiace sempre tagliare che qualcuno mi segue, ma non ci posso fare nulla. Ho deciso, è troppo tardi, vediamo di arrivare alle 16 quindi manca qualche secondo a meno che qualcuno non scriva ecco già siamo alle 16 e pass sono passate un'ora 58 59 un'ora e undici minuti e io sono stanco cari bambini e care bambine mie e eh? cari bambini e cari bambine mie miei miei vi consiglio di leggere, come vedete, alle mie spalle ci sono tanti libri. Ecco, Osho Rains Tantra, la comprensione suprema e eh? vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di leggerlo e vi consiglio di leggere anche questo libro, molto bello. Il Criceto, costato 9.500 lire nell'85, credo, perché è tutto illustrato. Poi io nell'ultima live vi ho fatto vedere questo, questo libro quindi andate a vedere l'ultima o la penultima live non mi ricordo, ne ho parlato, soprattutto di questo libro, il criceto, molto bello. I sette criceti per ah no, i sette criteri per valutare la buona salute di un criceto prima dell'acquisto. Ecco, perché purtroppo a volte uno, soprattutto negli allevamenti intensivi, che non deve mai andare lì. Compra degli animali che vengono gravemente malati e ti dicono: Se vuole, lo cambiamo, ma uno, uno rimane affezionato all'animale, sente di tradirlo e poi magari gli muore, muore precocemente, oppure lo deve curare a vita e l'animale non vive felice perché molte volte praticano l'incesto selettivo negli allevamenti per mantenere pura una specie. Quindi, se potete. I criceti i roditori i cani i gatti qualsiasi animale compratelo in piccoli allevamenti non in allevamenti intensivi perché in questo modo sarà geneticamente più sano allora vi ho dato anche questo consiglio di passo mi raccomando se volete sostenere questo canale abbonatevi se volete sostenere la produzione di altri video live premier sul tema del conflitto fra russia e Ucraina eh, e suggerirmi degli argomenti di cui parlare del conflitto allora fate clic in grazie sotto il video in una live vi ho fatto vedere qual è il bottone ma accanto a condividi c'è il bottone grazie e allora così mi darete invece di abbonarvi state dando un unico donativo e in questo modo io parlerò eh, se riceverò il vostro grazie, più sarà alto il grazie economicamente parlando e più io eh, tratterò i temi del video da eh, sul quale voi darete il grazie, per esempio il conflitto tra Russia e Ucraina che non verrà monetizzato da YouTube perché è un tema sensibile forse non lo tratterò più l'ho trattato già nel passato anche se non mi ha tolto la monetizzazione non so perché adesso sì e poi eh, tratterò di qualsiasi altro tema se voi eh, volete che io continui a replicare eh, date super eh, grazie ciao e eh, mi raccomando fate i bravi